Buongiorno a tutti, siamo oggi qui eh, con Adele Zannoni, eh, professoressa di diritto canonico e avvocato dei tribunali apostolici della Santa Sede, per un ricordo personale di eh, Adelina Pertici in Pontecorvo, eh, un personaggio eccezionale per l'epoca in cui è vissuta, un personaggio innovativo, originale e per i grandi risultati che, che ha raggiunto. Allora Adele, ehm, chi era Adelina? È stata il personaggio più importante per la promozione della donna dal 1910 negli anni fino alla sua morte nel 1981. È stata la prima donna che non solo si è laureata in diritto eh, civile, ma è, è stata la prima donna a diventare notaio. Notaio fu iscritta nell'albo, però dopo ci fu per un decreto reale che la fece togliere, cancellare perché alle donne non era ammesso questo. C'è stata un'opposizione del donne? Ci fu un'opposizione, mentre i notai dell'albo di Roma l'aveva accolta, ci fu proprio una sollevazione nazionale contro questa eh, ragazza della quale ho visto la fotografia, aveva una piccola cuffietta e, tanto che quando è tornata a casa e, e dopo che era stato pubblicato su un giornale un suo ritratto dove dicevano, c'era scritto che era la prima nonna a diventare notaio, il padre, che non ne sapeva nulla di questi studi, la rimproverò e la chiuse per dieci giorni in casa perché era la vergogna diventata della famiglia. Lei non si è arresa e ha fatto poi il concorso al Ministero degli Esteri. e Era riuscita fra le prime, anche lì fu subito bloccato il suo ingresso da un decreto, sempre addirittura decreti reali. Poi si andò avanti nel tempo e lei sposò questo remo Ponte Corvo. Porte, Ponte Corvo, si chiamavano all'epoca, e, e, che fu un eroe della prima guerra mondiale, infatti lei ne ricordava sempre la figura e l'impegno perché fu quello che riuscì a eh, salvare un po' le sorti della, della guerra perché un eroe fu chiamato il caimano del piave e la cosa importante è che è andata a fare un nuovo concorso a quello che ora è il ministero delle corporazioni era l'epoca del fascismo sì. e, e quindi lei ha vinto il concorso è stata la prima donna ad avere un eh, incarico di segretario, insomma, un incarico importante, un anche lì non potendola in quel caso perché c'erano posti di mandare via, cercarono però in ogni modo di impedirle di andare avanti, quello non si può raccontare come, mm, possiamo perché no, sì. ah, no, avevano praticamente eh, messo gli eh, avvisi che i bagni erano riservati agli uomini e quindi lei eh, stavano 11-12 ore di seguito a lavorare, non poteva andare in bagno. Perché, perché era proibito era donna perché è l'unica in... donna, e, e lei diceva: Mi hanno cercato in questa maniera, ma io ho resistito lo stesso. Certo. Cioè. Quindi, sicuramente potremmo dire che eh, Adelina, aiutata anche dal milieu culturale e sociale di provenienza, ha avuto una vita e eh, ha raggiunto poi eh, dei risultati a livello personale eccezionali. Eccezionali, sì. Però questo ha aiutato poi anche tante altre donne perché lei poi proprio nei suoi anni al ministero... Eh... Eh, nei suoi anni al ministero addirittura ha avuto come segretaria, che poi ho conosciuto, la moglie di Pertini, eh, la Bortolina sì. eh, eh, e quindi è stata... Eh, lei poi è stato il periodo della guerra, la prima guerra, dove lei ha fatto quelle, tutte quelle fare, tutte quelle riforme in favore delle donne e in aiuto alle donne che in quel periodo sostituivano gli uomini anche a Roma guidando i tram sì. e facendo varie cose perché erano guerra. in guerra, erano in tempo di guerra quindi, quindi erano affronti o richiamati Lei ha, ha fatto fare una quantità di cambiamenti di legge in quel periodo con questo gruppo di, di donne sì. e poi è entrata eh, è stata molto eh, appassionata di musica sì. e quindi abbiamo delle pubblicazioni fatte da lei sì. e, e dove e, e è riuscita praticamente a mettere in luce. Quello che era il, la, la, più che altro la musica operistica, sì, infatti lei era un'appassionata, ci sono i suoi sì, libri. Sì. Eh. Lei ha scritto un testo nel 1936 sì. sulla figura femminile, la donna nella musica di Puccini. C è, c è, c è, lei era appassionata di Puccini, infatti è morta proprio nel 1981 quando venne fatta di nuovo la l'opera uh, um, di Puccini che aveva inaugurato il Teatro Costanzi che è qui a Roma sì. e nell'81 fu, fu fatta di nuovo quell'opera eh? E allora io sono stata con lei perché eh, aveva fatto prendere il palco all'opera sì. per le prime perché sì. quella era una delle cose a cui teneva tutte le tradizioni romane, tradizioni mh, per esempio dei poeti romaneschi, lei faceva parte e, e mi ha portata alla famosa, la scaletta di, dove si esibivano tutti i lunedì i poeti romaneschi qui ecco. a Roma mm. e poi si è occupata dell'associazione dei romani a Roma, di tutte le associazioni più importanti che c'erano De, e eh, anche di associazioni femminili. Di tutte, tutte quelle femminili. Io sono entrata in tutte mi ha fatto entrare tutte perché quella dove, dovevo fare una cosa, l'altra. Quindi veramente è stata oh, un'esperienza unica. Quindi eh, potremmo dire che Adelina eh, aveva. Eh, ha avuto questa carriera eccezionale prima donna rotaio e... prima donna in un ministero, ministero quello che corrisponde al ministero dell'industria e però poi aveva anche queste grandi passioni, la musica, la poesia. La musica, la poesia. E era sempre molto attenta ai temi di e, genere. Era una conferenziere su tutti gli argomenti, ecco, sì. eh, veramente, era, era inesauribile. Tutti i momenti aveva qualche cosa di nuovo da... Proporre da fare, anche la cucina romanesca, i dei, dei, dei famosi locali dove si mangiava sulle tovaglie di carta il baccalà fritto, lei ecco, aveva, ricercava tutte le tradizioni. E, de, de, ed è stata, e per le professioni legali. Ma per le professioni legali, ma quello che ha fatto per, durante la guerra per le donne, sì. veramente. E, e, e poi anche successivamente, tanto che io una volta eh, c'erano state nel 70, quando c'erano le riforme, io parlando con alcune amiche deputato, così e disse, mi dicevano quello che stavano, avevano fatto nel, nell'ultimo periodo. E Io ne ho parlato con uh, a, a Bacci e lei mi ha detto ma io queste cose le ho scritte ed è quel famoso libro che adesso, la sua pubblicazione che non ho ritrovato perché io la presi una copia la portai a queste, e allora c'era anche eh, come presidente della, de, presidente della Camera Danil Deiotti. Andavo insieme a un congresso del Consiglio nazionale donne italiane a Torino mm -hmm. e io avevo portato questo libro. Così, e però, to, togliendo, comprendo questo, quando ha visto l'elenco delle. Riforme, e, e, e sono quelle che abbiamo fatto noi e de, de, de, de destra e de poi. Tesegnana. Io ho tirato fuori il libro, ho girato la copertina, dico: queste sono quelle, le proposte e quelle fatte dalla Paci quando era al Ministero. È stato veramente erano personaggi interessanti. Lei aveva rapporti con tutti, io li avevo a parte di mio marito, ma con tutti i presidenti del, della Repubblica, una persona, per poter dialogare e fare proposte e faceva una proposta dietro l'altra, ecco, e, e ci riusciva. Bene, quindi grande energia, grande entusiasmo. Un grande entusiasmo, sì. E a beneficio di, di, di tutte. A beneficio di tutte, beneficio di tutte, perché di tutte e riusciva, e con tutti in quel momento dove c'era abbastanza eh, mh, mh, distanza e abbastanza conflittualità fra la destra e la sinistra, mm -hmm lei stava con tutti e riusciva a, a mettere insieme lei invitava il sindaco di un partito di Roma e gli altri componenti contrari ecco, riusciva veramente a, a trovare punti di, di incontro su Roma e sulla cultura e sulla politica e sempre però in vista della eh, parità delle donne, della promozione delle donne. Bene. Eh, veramente. Bene, allora grazie Adele per questo ricordo personale. Ragrazio. <ride>